Dov'è Gianmarco? Gianmarco? Zitto che eh. sfidarmi con Gianmarco, Gianmarco Dov'è che, dov dov che sei te, oh. dov'è che sei? Tu sei caduto è caduto qua All'aceto! Wow! Yeah. No. Sì! Smatto, vado a pensare... E ora che si passa non sei... Fede, oh, puoi serenze. andare via, per favore. No, no, no, ti prego, ti... Per favore! Ma che è però, puoi andare via, per favore! Per Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per vai a trovare qualcuno. Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per lo dice ai <ride> cinesi <ride> ok? Ma stai facciamo creativa. No, cioè sì, creativa. Sì. Leo. Beh. È in casa tua. Vai via. Poi eh? <ride> <il fatto, ride> <mi battene ride> me ne. Ma era andata. Ciao, vattene! andato a battere. È incazzato Oddio. la di colore. ma me. <ride> la la la madre, madre. Madre. Burba. Io vado e con Giamarto no. Buba Mi dispiace Sono già morto per il marco. mio numero Io, io con te Buba Buba Oh Buba eccomi qua Hello. Ciao Buba uh, uh. Buba C'è ancora la MK7 No ma c'è ancora il sinaio Possiamo fare un po' di like tra parambi timpanini? oltre che i coglioni si può da dire c'è forte caci dov'è Gianmarco? Giamma? zitto come vuoi uh. sfidarmi con Gianmarco dov'è che sei dov è che sei? ciao buba oh. il cane non c'è quello sono più. io il cane non ah, c'è più. Eh, più il cane non c'è più il cane non c'è più oh cazzo il cane non c'è più il cane non c'è più oh, no. Prego! Facci, non è giusto, sto è oh, ti prego! No, ti prego! Perché? Perché? Ma non Perché? di Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? segnalo no. alla Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Sì, posso <ride> avere la revincita vicino, uh -huh. ma sono partite 30 patate eh, per volta. Ok. <ride> Tutto incidendo. Poi mi non ho Ti facciamo che il duello lo facciamo nella revincita. perché e so sì, poi non avresti minco gli altri. Stavo parlando, Dio, porco! <ride> non ti dicono, non, non un certo per una Skype. Numero? Sufata. Quanta gente c'è qua fuori non saperlo eh? Dillo! Dillo che c'è l'automira! Dillo! Ho l'automira Ma che mi dovete uccidere? Mamma! <ride> ehm... Mamma! Addirittura! Mamma! Mamma! Gli uccidono per primo! Eheheheh allora? Gli uccidono sempre per primo! Cioè, Ma no perché che lo vi... fanno apposta? Non è vero! <ride> Pertone, non Che dice che è ah, vero ma io ti arrivo ad esterno no ma va ma fottiti ti amico c'è le account io ma sto vale con lei sto con mio fratello e basta io sto con, eh, con Gianmarco <susurre> io con mio fratello <susurre> sa quanto si diverte <susurre> <ride> sta piangendo si sta divertendo <ride> si, <sta ride> si sta divertendo No, mi dai a me il No. ecco inizia nel primo ventella. avventello no boruba dammela a me per favore no, dammela dammela non puoi non ci no. questa volta Perché non... lo senti no, che da dice dammela bravo. a me mi dissolvo cosa, cosa hai detto sta cioè, dicendo a ma me che non sono bravo. bravo cosa significa mi dissono ma tu non sei oh, mai stato bravo, bravo. Mm. Allora, no è no no cominciamo male La chi è chi è il monaco che mi ha appena tirato una cecchinata vedevi no, ma... vieni su ad aiutarmi fa mi no, no. Ecco lì no, <ride> oh, no no no no ci alleanza ma che alleanza Contro buba no io non accetto No, allanza contro Burba, please, please. Io non accetto. No, please! Please! Ho detto che non accetto. Scusami. No, no, no, no. Levati dei coglioni, oh, ma io... Ma non ho mai Ho detto che non accetto. Ecco. Desi, dai. Di più. Lasciami stare. Ma Cosa c'è, ma non c'è... C'è. No! Mi ha un'altra... il tuo fratello! Vabbè, No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! sorella! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! Porca puttana! Mamma, chiamala ma... Epic Games! <ride> ah, so. Federico! La di sto eh. cazzo! Sarai in un video! Davvero? Daisy, sì. non salire con me! Ma stai facendo un video? Sì, davvero. prima sì. Ma che Davvero? Quando sì. esce il video? Non no, no, lo so! Ma davvero? <ride> sì. <ride> ma vabbè, laga, quando faccio le skybees! Ciao che... ciao! Dai, ma davvero? Sì, ciao ciao! Chi mette ma la vuota... Lui si attenta e eh, non sì, parte a bacio. Ma porco lag! Bene.